Tanto grazie e buongiorno a tutti voi, grazie a Piero Angela di essere qui. Questa chiacchierata è divisa in due parti sostanzialmente. Nella prima parte vedremo come siamo arrivati al livello di salute attuale, non solo la nostra, siamo in un paese dove la speranza di vita è una delle più alte al mondo, ma come siamo arrivati allo stato di salute attuale di tutta l'umanità. Quindi ci faremo una prima idea di come la tecnologia ci ha aiutati a vivere meglio, a vivere di più. E questo è l'aspetto longevità. Ma poi c'è l'altra metà che è più importante, ed è quella che Piero Angela tratterà poi più ampiamente, ed è che cosa è successo in seguito a questo miglioramento della speranza di vita. Ci sono degli effetti indubbiamente positivi. Tutti noi siamo contenti di vivere circa il doppio di quanto vivevano i nostri nonni, e un terzo di più di quanto vivevano, vivono i nostri genitori. Pensate che nell'ultimo anno la speranza di vita è aumentata di un mese. Se ogni anno guadagniamo un mese, fate voi i conti di dove arriverete. Tutti voi che siete qui arriverete nel prossimo secolo, attraverserete completamente questo secolo e entrerete abbondantemente in quello successivo. Quindi questo è un aspetto indubbiamente positivo. Ci sono degli effetti collaterali, naturalmente, e considereremo anche questi effetti collaterali, che sono effetti sulla società, per esempio il fatto che la società tenderà sempre più a essere fatta mediamente di persone più anziane e meno di giovani, questo è un problema grave, ma eh, anche tutto il sistema sociale, eh, il sistema delle pensioni, per esempio, ma ancora più importante, il sistema stesso dell'assistenza sanitaria risentirà come effetto collaterale negativo di quell'effetto positivo, che è l'allungamento della vita. E ne risentirà il mondo del lavoro, naturalmente, quel mondo del lavoro nel quale voi vi preparate a entrare. Ecco, questo è un po' l'argomento che, che vorremmo affrontare. E qui volevo farvi intanto vedere la densità della popolazione nel mondo, tanto perché ci rendiamo conto eh, di quali sono i poli principali della densità di popolazione. Voi vedete, innanzitutto c'è una zona scura, molto grande, che è l'India. L'India sta per superare la Cina come popolazione. Quindi quello che noi studiamo a scuola, e cioè che la Cina è il paese più popolato al mondo, sta per non essere più vero. è questione di qualche anno, e l'India supererà come popolazione la Cina. Poi vedete che c'è una zona densamente popolata che è l'Europa, soprattutto una certa Europa, e noi siamo inseriti in quella fetta, del continente antico e del vecchio continente, e poi vedete una macchia nera in Africa, che è la Nigeria. Ecco, quella è un'altra zona in cui c'è un'altissima densità di popolazione che aumenterà, e l'Africa che vedete attualmente poco popolata, che non è un'intuizione che tutti noi abbiamo, tutti noi pensiamo all'Africa come popolatissima, non è così relativamente ad altre aree, ma l'Africa raddoppierà la sua popolazione entro il 2055. Quindi voi vedete che eh, quando voi sarete nel pieno della vostra attività professionale avrete due Afriche, mentre adesso ce n'è una sola dal punto di vista della popolazione. Questo è un cambiamento straordinario perché com comporterà dei cambiamenti fortissimi di equilibri interni all'Africa e nel pianeta intero con quelle che chiamiamo le migrazioni, che sono di vario tipo, possono essere di tipo climatico, in paesi dove... La qualità del clima non consente la sopravvivenza di grandi numeri di persone, non consente un'agricoltura efficiente, per esempio, ma potranno essere migrazioni di carattere invece politico, paesi più liberali, paesi meno liberali che si fronteggiano e quindi persone che vogliono essere libere, che vanno via da paesi che liberi non sono. Insomma, c'è un'infinità di aspetti del flusso migratorio che vedremo per tutto il secolo. Non dobbiamo pensare che le barche, siano, le barche con i migranti siano un fenomeno di oggi. È il fenomeno del secolo che attraverserà tutti questi anni. Ora, io volevo farvi vedere, proprio per darvi un'idea di come vanno le cose, farvi vedere questo sito che potete... Eh, se, eh, se volete chiamare poi, forse non adesso, se li avete spenti i telefonini è meglio, ma chiamatelo con internet, eh, questo sito che è worldodometers.info. Se voi chiamate questo sito vedete in tempo reale come scorrono i numeri del mondo. Vedete come aumenta la popolazione? Guardate. Ognuno di quei numerini che scatta è un nuovo Nato, la popolazione attuale del mondo è 7 miliardi, 763 milioni, 870 mila, 671, 72, 73, 74, 75, 76, 77 e così via. Poi potete vedere che queste, questi dati scorrono anche su altre cifre però, parallele, il numero dei morti, molti di meno, quindi la popolazione è tuttora in aumento di un 50, 60, 70 milioni di persone l'anno, però è iniziata una frenata, questo ormai da parecchio tempo nel mondo. In Italia non solo siamo in frenata, ma siamo quasi in, ret siamo in retromarcia, possiamo dire, sostanzialmente. Siamo in retromarcia. Sempre questo sito, che non abbiamo il tempo di analizzare adesso, ehm, potete trovare la spesa per la sanità. Vedrete che sale vertiginosamente. La spesa per la sanità nel mondo sale molto più rapidamente, fatte le proporzioni, della popolazione. E questo è un altro fattore con il quale tutti noi dovremo confrontarci nel futuro. Voi di più, voi più a lungo, voi per tutto il secolo. E quindi questo è un altro aspetto. Ci sono anche delle cose che io vi consiglierei di guardare. Guardate quante sigarette si fumano. C'è in tempo reale il numero delle sigarette che vengono fumate nel mondo, e sotto c'è il numero di quanti sono morti di tumori. E una buona parte di quei tumori sono tumori del polmone che contribuiscono all'aumento della spesa sanitaria. Quindi voi vedete che ognuno di questi fattori è interellacciato con gli altri, tutti questi fattori si parlano tra di loro e hanno delle retroazioni che sono molto complesse, la complessità è la caratteristica del mondo che state, che state per affrontare. Allora avete visto scorrere un po' di numerini, andiamo avanti, e vediamo queste grandi tappe della sanità, sarò breve, adesso me la cavo con... 5-6 minuti perché poi abbiamo molte cose da domandare a Piero Angela. E le grandi tappe che hanno migliorato la lunghezza della vita sono queste, i vaccini. Il primo vaccino, quello contro il vaiolo, è del 1796. e Fu una conquista straordinaria. Pensate che all'epoca di vaiolo morivano 40.000 persone all'anno soltanto in Inghilterra. E Edward Jenner, sperimentando questo vaccino, eh, anche su di sé tra l'altro fe <coughs> fece scusate eh, io ho un raffreddore ma non c'è ancora un vaccino per il raffreddore eh, Jenner eh risolse un grandissimo problema, ma soprattutto aprì una strada, fece capire che noi abbiamo dentro di noi degli anticorpi che possono combattere le malattie infettive, senza che ancora si conoscesse l'esistenza del sistema immunitario. Quindi aprì veramente una strada importantissima per la medicina. E poco, poco dopo, nell'Ottocento, voi sapete che fu Louis Pasteur a eh, scoprire il vaccino antirabbico. E questi sono i primi due, naturalmente non vi cito tutti gli altri, ma volevo darvi un'idea di come i vaccini abbiano cambiato la storia del mondo. Se pensate, appunto, 40.000 morti soltanto in Inghilterra di vaiolo all'anno, vi rendete conto, moltiplicandolo su tutto il mondo, che cosa significa questo. Poi l'anestesia, Piero. L'anestesia arriva nel 1842 nello studio di un dentista non a caso devo dire e, e la prima anestesia fu l'etere o gas esilarante perché tra l'altro mette anche di allegria mette allegria e, chi, chi respira questo gas incomincia a ridere sembra che si diverta davvero molto poco dopo 1848 arriva il cloroformio ecco l'anestesia Piero eh, ti sembra un'importante scoperta da mettere in questo elenco? Eh, io ricordo che Luciano De Crescenzo che forse voi conoscete anche se siete giovani e che un grande umorismo l'umorista oggi non c'è più mi disse ma tu sai Piero, qual è stata la più grande invenzione del mondo non è la ruota non è l'elettricità è l'anestesia è davvero in fondo tutti noi soffriamo poco voi non avete ancora fatto operazioni perché siete giovani ma la benedirete molto questa anestesia. È meglio svegliarsi quando già tutti i problemi sono risolti, eh sì. no? non sentire mentre vengono risolti. Beh, poi è molto importante questa tappa che è 1895, in quel giorno, del, era credo dicembre, Röntgen, scopritore dei raggi X, fa questa radiografia che vedete e la mano... Non la mano di Piero Angela, che come vedete è attualmente sotto terapia, ma è la mano della moglie di Röntgen, e di fatti si riconosce quella macchia nera che è l'anello, l'anello che lui aveva regalato alla moglie. Beh, questa è la prima tappa del guardare dentro il corpo umano. Oggi guardiamo dentro il corpo umano con una quantità enorme di tecnologie. Questa, dei raggi X, ovviamente, ma è vecchia, è banale. La TAC, che è un'evoluzione accoppiando alla radiografia il computer, della, della radiografia classica, ma poi la tomografia a emissione di positroni, la cosiddetta PET in sigla, ma poi la risonanza magnetica. La risonanza magnetica ci permette, per esempio, di analizzare cosa succede nel cervello in tempo reale, in vivo, eh, quindi anche in persone assolutamente sane, senza fare nulla di invasivo, possiamo capire che cosa succede nella nostra mente. Valortigara, che avete sentito prima, per esempio è debitore, come tutti coloro che si occupano in qualche modo di neuroscienze, di questa, di questa tecnologia. Poi vi volevo far vedere Mexikov, perché è quello che scopre realmente, non ancora come lo conosciamo adesso, ma il sistema immunitario. Pensate che non erano possibili le trasfusioni, perché non si conoscevano i gruppi sanguigni e non si può trasferire a caso da una persona all'altra del sangue. Devono appartenere allo stesso gruppo sanguigno. E questo si è capito soltanto all'inizio del Novecento, quindi scoperta recente. State notando che c'è un'accelerazione in queste scoperte. Ecco, nel 28, Fleming scopre la penicillina, il primo antibiotico. Ah, non è il primo. Io qui, un po' per spirito, sia Piero Angela che io, siamo a Torino, i torinesi di solito non si vantano, ma questa volta io vorrei farvi vedere anche questo signore qui, che si chiama Bartolomeo Gosio. Bartolomeo Gosio scoprì lui il primo antibiotico e lo presentò all'Accademia di Medicina di Torino nel 1800 scusate, nel 1893 quindi molto prima di Fleming ed era già un parente della penicillina, quell'antibiotico vi dico questo perché da qualche settimana Piero Angela è membro onorario dell'Accademia di Medicina di Torino tra l'altro, vero? sei membro dell'Accademia di Medicina e lì fu presentato in quella sede dove tu hai ricevuto il tuo diploma di socio fu presentato il primo antibiotico il primo al mondo solo che è una storia non molto conosciuta questa, non molto conosciuta. Senti, io ti ringrazio anche per le cose gentili che prima tu hai detto su di me. Tu hai finito il tuo studio? Quasi, Quasi. Quasi. Tre allora slide ho finito, vado. I trapianti, il primo trapianto di Rene, 1954, non si conoscevano ancora degli strumenti clinici, medici, per fermare il rigetto. E quindi il, il primo trapianto di rene fu fatto tra gemelli omozigoti, in modo che avessero lo stesso sistema immunitario. L'unico modo allora per evitare il reggetto. Ma capite che se si possono fare trapianti solo tra gemelli, le cose non vanno tanto bene. E poi il trapianto... Questa è tutta cronaca che io ho vissuto, in parte già da giornalista. Il trapianto di cuore di Barnard, eh, 1967, l'ho fatto già da giornalista. E poi il trapianto di fegato. Eh, Stars, il, fo il fondatore di tutta la chirurgia del fegato. Ma poi, finalmente, nel 71 viene scoperta la ciclosporina che permette di fermare il rigetto. A questo punto si può fare il trapianto tranquillamente su chiunque impedendo il rigetto anche se non si è fratelli o mozigoti. E poi nel 53 la scoperta della doppia elica del DNA e qui vedete i due scopritori, eh, Watson e Crick, che fanno segno con quella bacchetta alla struttura della doppia elica del DNA. E poi la pecora Dolly, la clonazione, che non fu importante in sé, anzi, non ha avuto poi delle applicazioni effettive, come si diceva all'epoca, nell'allevamento degli animali, nella, nella coltivazione di tessuti e così via, ma è stata importante perché ha dimostrato per la prima volta che le cellule mature possono essere riprogrammate e fatte diventare di nuovo giovani, delle cellule staminali, sostanzialmente si può prendere una cellula della pelle e farla regredire agli stati originari. E poi le cellule staminali sono un'altra tappa, la prima linea di cellule umane è questa, del 98 e poi l'editing genetico con la tecnologia che si chiama CRISPR. Adesso non chiedetemi che cos'è questa sigla, perché probabilmente mi ingarbuglierei a dirla. È una sigla che parte da parole in inglese che rappresentano come funziona questa, questa tecnologia, e non abbiamo il tempo di dirlo, se non che è una tecnologia taglia e cuci della molecola del DNA. Si può intervenire sul DNA eh, correggendo lettera per lettera gli eventuali errori. Allora, questo ha chiuso il discorso sugli OGM. Non è più necessario fare OGM, cioè mescolare tra loro specie diverse per ottenere il genoma che si desidera. Non è più necessario. Si va direttamente sul genoma da modificare e si tocca soltanto quel piccolissimo punto che deve essere corretto. È come se una volta, per avere un libro corretto, si provasse a casa a mescolarne due, e invece oggi si andasse con il bianchetto a togliere il carattere sbagliato, riscrivendo sopra la lettera giusta. Per cui dove c'era scritto Toma, si legge Roma. Ecco, questo è quello che consente di fare la CRISPR. E siamo nel 2015. E poi... scusate siamo al 2015 e poi naturalmente l'intelligenza artificiale che sarà uno dei temi che affronterete eh, proprio nel corso di questi incontri. E allora a questo punto l'aspettativa di vita nel mondo è aumentata moltissimo e qui stiamo arrivando al dunque e sentiremo adesso Piero Angela, su questi punti. Io vorrei farvi vedere com'è l'aspettativa di vita adesso nel mondo. Le zone verde scuro sono quelle dove si vive di più, quelle in mattone, color mattone, sono quelle dove si vive di meno. E vi faccio vedere una cosa che vi piacerà. Questa è l'aspettativa di vita nelle regioni e province italiane. Qual è la provincia che ha l'aspettativa di vita maggiore in Italia? Questa! Questa! Oh, bene, almeno vedo che ci sono alcuni punti che vi stimolano. E poi però l'età nel mondo come è distribuita? Guardate che questo vi dovrebbe impressionare, questa è, è l'età media in questi paesi subsahariani. L'età media, vedete, è di 15, di 17, di 19 anni al massimo. Questa è la giovane Africa che sta venendo avanti, quella che sta raddoppiando la popolazione. Quindi pensate che in Italia l'aspettativa la, la, la, di vita è talmente grande che l'età media è salita a 46 anni. E su questo chiudo con l'ultima immagine che è di ieri, ho dovuto aggiornare questa cosa ieri pomeriggio, perché abbiamo gli ultimissimi dati che riguardano l'Italia, e eh, siamo arrivati appunto a 45 anni, di, aspetta, di, di età media e abbiamo un saldo fortemente passivo, fortemente passivo. Muoiono eh, molte persone di più di quante nascano e anche tenendo conto dei flussi migratori siamo in passivo dal punto di vista della popolazione. Piero, io ti porrei qui la prima domanda, cioè un paese come l'Italia, per stare al nostro caso concreto, che ha un ricambio di popolazione così debole, al punto che ogni donna ha 1,9 figli, quindi voi capite che se eh, non c'è per ogni coppia almeno il mantenimento del numero di partenza, eh, eh, no, la popolazione non può che diminuire e in poche generazioni si riduce a zero, ecco, io so che Piero Angela ha scritto un libro su questo, su questo punto, perché non è soltanto una questione di avere la casa lietata da tanti bambini, avere l'allegria, che pure ha la sua importanza, avere l'allegria dei bambini che giocano in casa, in cortile, nelle strade. No, è che il paese vive sulle nuove generazioni che arrivano, e le generazioni anziane, che sono sempre più numerose, possono essere... Eh, sostenute economicamente con le pensioni e dal punto di vista sanitario con una sanità davvero uguale per tutti, come è per fortuna in Italia, come è importante che rimanga possono essere sostenute soltanto se ci sono giovani generazioni che producono ecco allora quindi Pierangelo come mai tu ti sei occupato di questo problema che oggi è attualissimo, ma tanti anni fa tu l'avevi già individuato, questo problema dell'avanzare dell dell'età media e della diminuzione della natalità. Stiamo parlando di tanti temi, tu hai sollevato tantissimi problemi, perché la tecnologia ha questa dualità. Da un lato è stata la bacchetta magica che ha permesso lo sviluppo la moltiplicazione dei panni dei pesci eh, dall'altro poi ha creato e creerà in prospettiva questi problemi perché tra l'altro questo è appunto il senso di questi incontri che noi abbiamo perché come ha detto Piero Bianucci voi siete giovani ma questo secolo ve lo beccate tutti voi eh, con tutte le sue opportunità ma anche con i rischi e con i problemi. Io vorrei a proposito di cosa significa la longevità, parlare di un problema, cioè di una questione che mi riguarda direttamente. Cioè, mio padre, pensate, era nato nel 1875. Era un contemporaneo di Garibaldi. Io porto sempre questo esempio. Garibaldi è morto nell'83, quando mio padre aveva già otto anni, avrebbe potuto farsi correggere i compiti. E beh, lui ha visto l'esplosione della bomba atomica. Tu pensa a questa generazione in cui non c'era neanche l'elettricità, neanche la bicicletta, è stata inventata eh, quattro anni dopo che lui nasceva. Mia madre era nata nel 1893, nel 1904 a Torino erano apparsi, era l'anno in cui eh, i fratelli Wright fecero i primi voli con questi aerei traballanti e a Torino anche c'era un certo Delagrange che faceva tentativi anche lui con un suo piccolo modello e c'erano i manifesti che mia madre ricordava, che allora aveva 11 anni, che dicevano «De la crar, volerà o non volerà?» e vintano la popolazione andare a un prato alla periferia a vedere. Mia madre ha visto lo sbarco sulla Luna. Allora pensate cosa è successo in una generazione. Quello che voi conoscerete... Noi non lo possiamo assolutamente prevedere. Quello che la tecnologia vi porta, abbiamo visto con queste nuove cose del digitale, continuamente ogni giorno escono delle cose che ci sorprendono o che alla fine non ci sorprendono neanche più perché noi siamo abituati a miracoli continui. Io ho fatto una radiografia l'altro giorno per questo braccio e di solito c'era... Una lastra che si metteva sotto, poi eh, la, eh, veniva appesa a, que, a, que, eh, a quelle pareti luminose. oggi no, non c'è più niente. E c'è una specie di piastra dove i raggi passano, di lì si trasmette direttamente a un computer che è dietro, non c'è più nessuna lastra. E quindi arriva dentro un macchinario elettronico che può essere ingrandito, mandato per telefonino, insomma è tutto. Un file, quindi può essere spedito. Sì, ma questa roba succede ogni giorno, dicevo, Dio, e il problema, lo sappiamo, è dell'occupazione, o meglio della disoccupazione che è questo ne parliamo tra poco però vorrei rimanere nel tema che tu hai sollevato perché come dicevo io 12 anni fa ho scritto un libro che si intitolava perché dobbiamo fare più figli ebbene 12 anni fa questa roba qui era io ricordo che un ecologo mi ha rimproverato ma come esplode la popolazione No, esplode la popolazione in Africa e in Asia, ma da noi è il contrario. Tra l'altro anche in Cina, sarà, la Cina sta invecchiando rapidissimamente, avrà dei problemi gravissimi per il fatto del figlio unico. Il mantenimento, qui è un piccolo ragionamento, in tutta la storia dell'umanità, la linea della popolazione è rimasta piatta. Solo quando è entrata la tecnologia, nei suoi vari aspetti, ha cominciato a salire e salire verticalmente. Allora, perché? Non è mica. c'era una mano invisibile, per così dire, che la manteneva piatta, ed era la mortalità. Perché si moriva tantissimo. Si moriva alla nascita, morivano le madri alla nascita mia nonna è morta di parto e poi si moriva prima dei 5 anni si moriva lungo la vita quando io sono nato pensate la speranza di vita sono andato a vederlo sui eh, dati storici dell'Istat nel 1928 io ho compiuto 91 anni eh beh, nel 1928 la speranza di vita per chi nasceva era 52 anni. Io mi sono fregato già 40 anni, o magari qualcuno di più. <ride> Ma allora, cosa vuol dire questo? qui sta cambiando tutto. Sta cambiando una struttura della società che è rimasta per secoli e millenni, ma ancora recentemente. In Italia nel 1900, cioè in fondo è abbastanza vicino, le coppie producevano mediamente quattro figli. Nel 1930 tre figli, nel 1960 due figli, oggi uno. Ma per riprodursi una coppia deve fare 2,2 figli per mantenere stabile la popolazione. Se ne fai uno, eh, ne la se voi prendete un mazzo di 52 carte e lo dimezzate, ne avete 26 poi lo dimezzate alla terza generazione, ne vedi 13, e poi sei o sette. Allora vuol dire che in quattro o cinque generazioni l'Italia scompare. E questa è la previsione. Ma prima di scomparire invecchierà in modo drammatico. Io sono fortunato, perché beh, sì, c'è il battone, adesso fino a poco fa non ce l'avevo, spero di toglierlo in futuro. Ma ci sono persone che a questa età hanno grandi problemi fisici e mentali. Se voi entrate in una casa di riposo, cosiddetta, o in un ospizio, peggio ancora, e guardate le persone che sono dentro, vi viene un magone terribile, perché sono persone tutte su sedia a rotelle che non si muovono che non riescono a vestirsi a mangiare da sole non capiscono più quello che tu dici hanno dimenticato non vivono più non, non, non riconoscono neppure i familiari a volte perché l'alzheimer colpisce purtroppo allora dice ma come vuoi vivere Adesso si parla di vivere fino a 120 anni. Ma scherziamo. Ma poi che tipo di società sarà? La gerontocrazia, perché poi saranno elettori questi e voteranno sempre per sé. Cioè è un mondo col quale bisogna... E' per questo che mi sono stupito, che quando ho uscito questo libro che spiegava tutte queste cose, tra l'altro le pensioni perché io sono in pensione dal 1985, da 25 anni, 26 anni, ma scherziamo, ma quando mai? Una volta si andava in pensione, si moriva qualche anno dopo, 10 eh, anni proprio per dire tanto. C'è un Oggi, piccolo particolare che tu non sei in pensione, di fatto. Di fatto non sono in pensione, ma cosa farei se fossi in pensione? vado al giardinetti, eh, vado, vado a vedere, sai come sono quelli che guardano i lavori stradali? Eh, che vuoi Poi diventi qualcuno che se hai un minimo di consapevolezza ti senti un peso per la società. Un, eh, semplicemente sono persone attive che hanno sempre lavorato. Ma è uno strazio. Io dico sempre, vorrei arrivare a 200 anni. Ma in motocicletta, con una bionda al sedio posteriore. No. no, no, su sedia a rotelle con una badante. Eh. Eh. Insomma, vedo anche delle persone di mia conoscenza che purtroppo sono ridotte malissimo e... Eh hanno consapevolezza di questo allora quindi c'è un fatto personale c'è un fatto sociale c'è un fatto politico perché purtroppo non c'è stata nessuna politica nel nostro paese che ha cercato di prevenire questa situazione che si sta creando, a cominciare da quella delle pensioni perché non so se voi avete seguito questi dibattiti, la Fornero, Saldini, il quota 100, ma la sostanza è che eh, la, questo segmento della scuola, lavoro e pensione, che una volta era equilibrato, e che oggi scarica su quel segmento centrale del lavoro il peso e la spesa di tutto quello che c'è prima e dopo. Fa sì che queste persone qua siano dissanguate per sostenere persone in condizioni di attesa della morte, che però consumano risorse e costi sanitari, pensioni, assistenza sociale, senza aver. Una, una volta la pensione cos'era? Tu, durante la fase del lavoro, versi dei soldi in un salvadanaio e alla fine dal salvadanaio prende dei soldi. Alcuni morivano prima, alcuni dopo, e il salvadanaio veniva ripartito un po' secondo una giustizia sociale. Poi il, il governo poteva anche intervenire, però c'era un sostanziale equilibrio. Oggi è spaccata questa roba qui. Non c'è più perché quello che uno ha messo nel salvadanaio è, lo, lo consuma nell'arco di qualche anno e poi continua a prendere i soldi di quelli che versano. E allora i giovani che lavorano e versano questi soldi già pss, sono spariti quando arriveranno a, a non c'è più niente dentro dovranno trovare i soldi di quelli che sono dietro ma se quelli che sono dietro sono sempre di meno e hanno problemi poi di crisi economiche è una situazione che, che sarà in modo un po' brutale ma credo non, non inesatto che alla fine un provvedimento tipo quota 100 che permette di andare sostanzialmente in prepensionamento rispetto all'aspettativa reale di vita di oggi, è un furto delle generazioni anziane a quelle giovani. Cioè, un furto che noi anziani facciamo a voi, perché dobbiamo renderci conto che se noi viviamo di più per tutti quei motivi che sapevamo, che abbiamo detto prima, dobbiamo contribuire anche per un periodo più lungo. E questo, mi sembra talmente lapalissiano, è un fattore di giustizia intergenerazionale non possiamo scaricare eh, questa più lunga pensione che sarà da pagare alle persone che hanno, quando vanno in pensione, 62-63 anni, non possiamo scaricarlo su un numero di giovani, tra l'altro ridotto per i motivi che diceva Piero Angela, un numero ridotto che dovrà invece mantenere un numero più grande di persone anziane. Naturalmente sì. allora, ci sono delle persone che hanno dei tipi di lavori che non possono essere evidenti, fatti certo. fino a quelli usuranti, pesanti, ci cioè, cioè, vuole un po' di buon senso nelle cose. Però eh, quello che succede anche è che eh, in tutta questa situazione c'è il problema del, di quanto lo Stato può fare nell'altra direzione, cioè di aumentare le nascite, di fare in modo che ci sia un equilibrio. Guardate che in Europa non è così. Nel nord Europa noi abbiamo un rapporto oggi di 1,3, cioè 1,3 nascite per coppia. Solo grazie agli estracomunitari che fanno due volte più figli qui di quanti non fanno gli italiani, ma mediamente gli italiani sono poco sopra l'1%, in certe regioni sono sotto l'1%. Allora questo perché non avviene per esempio in Francia, che è un paese vicino a noi? In Francia hanno quasi un rapporto 2 a 2, perché c'è stata una politica che prevedendo questa distorsione, ha favorito la famiglia anziché le persone anziane, diciamo, nell'equilibrio generale con una previgenza. Come? Beh, primo, asili nido ovunque, in modo che la donna possa lavorare. Tra l'altro se la donna lavora ci sono due redditi e i due redditi permettono di fare due figli. E poi una serie di previdenze straordinarie. Te ne cito una che, eh, tanto per dire, se tu hai eh, un reddito, sei cioè una coppia, eh, padre, madre e due figli. Tu, I genitori lavorano e hanno due figli piccoli. Normalmente cosa succede? Che tu paghi le tasse in funzione quello che hai guadagnato in questo caso il reddito familiare viene diviso per quattro. 4 e allora le tasse crollano cioè. quasi non paghi tasse perché è come se cioè, le aliquote sono, diventano bassissime questo per allora uno dice oh mi conviene fare un figlio a parte il fatto che da tanti sondaggi si sa che le coppie amano fare due figli Figlio unico, si sa, poi sempre bene che abbia anche un fratello, una sorellina. Quindi ha citato una mai piena di queste cose che da tanti anni già permettono alla Francia di mantenere questo equilibrio. Allora, se mancano le persone, tra l'altro noi abbiamo anche una fuga di giovani, non è solo una fuga di cervelli. La fuga di giovani che vanno a cercare lavoro altrove, più di centomila anni mi sembra sì. che sia, non so quanto più. dicono. le Allora la tua popolazione diminuisce anche proprio nel punto critico, Là non c'è una fuga di vecchi eh, che vanno a fare, c'è una fuga di giovani, di gente che è in età lavorativa e anche dei più bravi, perché sono poi quelli che riescono a lavorare, a tornare a fuori. E noi abbiamo gli immigrati che nel giro di pochi anni sono diventati 6 milioni. Oggi abbiamo 6 milioni di immigrati in Italia. Per fortuna, perché altrimenti il nostro sistema economico collasserebbe. A cominciare da quello degli anziani. Sono credo 800 mila badanti che vengono certo. da altri paesi, figurati. Che si, si sostituiscono alla mancanza di un sistema sanitario che non potrebbe farlo e poi tanta gente che deve lavorare per le industrie però tu in una società eh, moderna anzi post tecnologica eccetera, hai bisogno di persone che abbiano studiato che siano di qualità non di manodopera che va a raccogliere pomodori certo. a mano a 2 euro l'ora. E qui mi viene una domanda che è proprio legata al progetto Costruire il Futuro. Stiamo parlando dei giovani, vi abbiamo parlato, e in qualche modo vi chiediamo scusa, di anziani finora. Ma vi parlavamo di anziani per poter arrivare al discorso che cosa potete fare voi giovani e quali saranno i lavori che potrete fare. Allora abbiamo capito una cosa, che ci sarà carenza di geriatri. Questo mi sembra di capire che sarà così. E va bene, però non potete essere tutti geriatri. E allora la domanda che farei a Piero Angela è come possono prepararsi alle professioni del futuro? Quali possono immaginare che siano le professioni del futuro? Guarda, è sempre difficilissimo prevedere qual è il futuro. Io l'ho visto nella mia professione sarei stato incapace di prevedere quello che è successo di dieci anni in dieci anni, in un periodo in cui la velocità era inferiore a quella di oggi. Eh, oggi quello che puoi fare è dire eh, ovviamente ci sono tutte le professioni legate al digitale. Guardate che il digitale sta entrando dappertutto. E io me ne sono occupato anche per delle iniziative che tra l'altro abbiamo insieme organizzato a Torino e eh, questo entra in tutte le attività umane ma anche gli avvocati hanno oggi bisogno di, di programmi di ricerca per esempio per le sentenze pregresse dei sistemi di ricerca ti aiutano moltissimo nella professione e quindi c'è tutta una fascia di persone che si occupano di innovazione di programmazione ma anche di piccole cose cioè di inserire queste novità tecnologiche dentro attività antiche tradizionali anche se tu fai delle eh, l'attività, so, i salubi, per dire, ma la tua contabilità o, o la vendita la devi organizzare, ricordo Benetton, la sua grande trovata è stata che attraverso un sistema eh, di computer, come ha fatto la FIA del resto, gli arrivavano le, le, le, le, le commesse che già con le preferenze del pubblico, tu che sei di Torino lo sai, quando la Fiat faceva le automobili c'erano dei terreni pieni di auto e poi il cliente veniva a scegliere. però c'era quello che la voleva marrone, l'altro una rosa, c'era blu con il sedile per specchietti eccetera. e o li scontentavi oppure. E rimanevano uniti. adesso sono i robot che ricevono direttamente dal concessionario la cosa stampano su misura piccola cosa ma cavolo poi ha un effetto enorme sulla vendita Benetton ha avuto successo proprio perché è stato il primo a iniziare con questo sistema ma questo vale per tantissime cose quindi gran parte delle professioni sì. gli altri allora, lì ci sono due scuole di pensiero, per così dire. Diranno che ci sarà una grande crisi, disoccupazione, la gente andrà a cercare lavoro fuori, eccetera. L'altra è che dice, ma no, guardate che se questo sistema gira bene, cioè queste persone riescono a fare bene questo lavoro, creeranno ricchezza, sufficienza, per fare dei lavori, diciamo, quello che si chiama l'indotto o collaterale. Voi pensate, per esempio, a come è cambiata la società da contadina, industriale, a come è oggi. La società contadina era in Italia, all'Unità d'Italia, 70. 70-80% erano nei campi a lavorare. Oggi 4%. Nell'industria, adesso io non ho gli ultimi dati, ma anche sta calando perché una società più industriale meno addette all'industria. Vado ancora quello dalla Fiat, ci sono dei, eh, dei filmati bellissimi degli anni venti qui si vedono maree di biciclette, sembra essere in Cina, che arrivano al mattino presto a lavorare e poi invece vedi tutte queste macchine in robot che fanno... sono spariti gli operai. Non è che tutti sono rimasti disoccupati tutti. La ricchezza creata ha permesso un'infinità di professioni, a cominciare dalla nostra, giornalisti, scrittori, ma avvocati, ce ne sono persino troppi, e poi la scuola, la scuola andavano quattro gatti, e oggi ci sono tra studenti e professori oltre 9 milioni di italiani nella scuola che consumano soltanto, come anche noi, che non producono cibo, non producono oggetti, non producono abiti, trasporti, niente, consumano tutto. Perché l'efficienza del sistema consente a fare anche la mancagna, il cartellonista, il cantante, il presentatore, il giocatore, il maestro di tennis, tutta questa roba qua, tutta gente, filosofi, tutta gente che non produce, che consuma soltanto, ma, come per quanto riguarda la scuola, produce idee, produce conoscenza, produce capacità montante, questo è, allora, se ti chiedi cos'è che può aiutarci a portare un giovane per il futuro, essere capace di inserirsi in questo mondo che cambia. Ed è per questo che tra l'altro noi facciamo queste serie di conferenze, per spiegare, la, la tecnologia non ha mai avuto, specialmente negli ultimi tempi, buona stampa, come si dice, eh, buona reputazione, è ritenuta responsabile di questo, di questo e quell'altro. Ma attenzione, perché guardate che senza la tecnologia saremmo ancora tutti semi -analfabede. Tra l'altro non va dimenticato che l'energia, che è quella che consente qualunque cosa tu faccia, dai trasporti al riscaldamento all'automazione, all cioè, non è mai stata una risorsa. Come si dice, eh, ma questi hanno il petrolio, e l'altro. Sì, hanno la fortuna di avere il petrolio, ma la, la, la, la, il petrolio è una tecnologia, non è mai servito a niente, a nessuno, tantomeno per trarre energia, e neanche il carbone. E neanche il metano. Cioè vuole una mediazione della tecnologia perché diventi una. È utile. una parte del motore, del reattore, eccetera. Quindi è l'invenzione che permette di creare risorse. Tu sai, c'era un personaggio che io ho incontrato tanti anni fa, più quasi 50 anni fa, negli Stati Uniti. Pensate, io queste cose qui me ne occupo da 50 anni, perché sono 50 anni che si dicono. Ed ecco il vero problema, come non vengono recepite e, e i politici, ma anche gli uomini di cultura, a cominciare da, da capire che, non, che bisogna fare più fini. C'è un ritardo culturale terribile. Comunque, dicevo, questo personaggio era un certo Hermann Kahn, Aveva una società di... era un futurologo, diciamo, un sociologo. E aveva scritto tanti libri. Lui contestava il fatto che la tecnologia... che si creassero dei limiti alle risorse, dopo che uscì il famoso libro I limiti dello sviluppo». E diceva, guardate che lo sviluppo non è come una pentola con la minestra dentro Ogni volta che tirate fuori una mestolata si diminuisce il livello della minestra fin quando non c'era. In realtà ogni volta che tirate fuori una mestolata aumenta il livello della minestra. Ed è vero, perché ogni volta che tu crei innovazione usando risorse, quella scuola, la scuola usa tante risorse, tu pensi anche a un libro. È un libro, è un fatto, bisogna tagliare gli alberi, portarlo con il camion, ci vogliono delle macchine per fare la pasta e per le cose, le macchine per stamparlo, gli inchiostri, i collanti, i coloranti, i camion. Dietro il libro c'è un consumo, dietro una laurea c'è una montagna di carbone, di metano, di petrolio, di, di cibo, di, di tutto quello che è. Però tutta questa roba qui... Viene poi compensata dalla capacità di rendere, di restituire le risorse che hai consumato attraverso la testa. Cioè, quindi ogni volta che tu le consumi, crei le condizioni sociali, culturali, eccetera, per poter eh, creare una ricchezza che compensa, a meno che tutto questo lo diceva già questo signore, tu abbia dei problemi come riscaldamento globale e allora lì il discorso non vale più. Però, ecco, per dire, quello che manca veramente è la capacità di capire questi problemi, come si intrecciano, quali conseguenze hanno. Si arriva con molto ritardo. Ti ripeto, tu lo sai, anche tu sei stato molto sensibile nel tuo lavoro di giornalista. Lui ha lavorato alla stampa di Torino per 42 anni e ha creato il Tutto Scienze, che è l'unico inserto di scienze che giornalistico, che è anche un inserto letterario, perché poi tu sei di formazione filosofo, <ride> è bravissimo. Io Dilettante una persona, professionista. Una persona straordinaria gli chiede, mi sa tutto di tutto Dile e poi una persona per me allora è per questo che abbiamo d'accordo allora lì abbiamo un baratro culturale questo è il, è il succo di tutto il discorso queste cose qui per affrontarle bisogna capirle bisogna vedere come si incontrano si incrociano come evolvono io avevo scritto nel 75 quanti anni fa 75 20, 45. 45. un libro che si intitolava La vasca d'Archimede certo. che era un libro molto spesso che mi ha richiesto tanto tempo mi ricordo di notte c'era la crisi del petrolio nel 73 che io mi mettevo una coperta di notte allora fumavo e poi ho smesso <ride> e, e in cui facevo questa, andavo a vedere tutti i dati per dire che ogni volta che si, eh, si immerge un corpo in un fluido c'è cioè una spinta dal basso vuol dire che ogni volta che fate un'azione c'è una reazione lo dice anche il principio di termodinamica ma questo è diventato oggi molto più complesso non è solo un corpo e il liquido sono tanti bilancini tutti collegati uno all'altro con cose sotterranee ed è una realtà complessa se non c'è una cultura che capisce questo è un grande guaio allora tu hai fatto come io ho fatto al famoso liceo d'Azeglio di Torino abbiamo in comune il, il liceo classico. e la scuola elementare ecco, molti di voi credo saranno liceo classico, non lo so liceo d'Azeglio all'epoca, ma credo ancora oggi tutto era rivolto al passato tutto c'era niente che riguardasse il futuro che riguardasse questi problemi ma non solo i problemi ma la mentalità la capacità di eh, avere uno sguardo complesso su quello che sta avvenendo perché era storia quello che è successo storia della filosofia Storia, della neanche filosofia. In Francia i miei figli hanno studiato filosofia facendo dissertazioni. No, qui si giurano le opere, l'etica, la morale. La, la storia dell'arte, va bene, tutto benissimo. Eh, greco, latino, letteratura. Tutta roba del passato, basta. Poi le materie scientifiche chimica, fisica, biologia, matematica, ma non la scienza, non il metodo scientifico, non la pervasività, l'etica, l'interazione, la differenza tra scienza e tecnologia. C'è una confusione, oggi, mentale, si accusano gli scienziati delle cose... C'è una... Ignoranza, ma tra le persone colte che è veramente disarmante se poi queste cose le trasferisci in un Parlamento o nei, nella politica nell'economia cioè in, nella classe dirigente quella che deve prendere per tempo le misure giuste non uh, scappare davanti a quello che ha il fuoco dietro ma spegnere l'incendio prima che si può paghi, eh, allora certo che è una cosa. Eh, io ho, ho avuto tante esperienze di, di persone molto corte che, che... Che su ho, questi temi invece non, non hanno alcuna preparazione. Non io, io devo a questo punto ricordarmi anche dell'orologio e ricordarmi che c'è un mattone da assegnare, e, e là c'è già un baraccio alzato. Vieni, vieni, vieni. Andiamo a farla a questo punto direttamente con un premiato, ci, ci, ci raccontiamo un secondo perché non è che capita tutti i giorni. Eh? Vieni, ci facciamo dare il microfono direttamente dalla regia a questo punto. Ah, ecco qua, sì, grazie mille. Il tuo nome? Amedeo. Amedeo. Vieni, vieni Amedeo, un altro applauso. Allora, Tanto per cominciare una bella stretta di mano ai, ai pieri. Vieni Amedeo, dici un po' di dove sei, cosa stai studiando. Sono della Val di Letro e vengo dalla Val di Letro. No, oh, per... che sia chiaro, eh. <ride> il studio al liceo Andrea Maffei. Perfetto, allora la tua domanda qual è? Prima di meritarti il mattone, che già per il coraggio te lo meriti, chiaro, eh. Allora io volevo chiedere riguardo all'energia se riusciremo a fare a meno dei combustibili fossili prima del loro esaurimento. Prima del loro esaurimento. Eh, se riusciremo a... Cioè, a fare a meno dei combustibili a fare a meno. fossili fare a meno in che senso? di utilizzare eh. un'altra tipologia sì. di combustibile eh. sì. se, se voi andrete sì. su quel sito sì. vedrete quanto carbone stiamo estraendo quanto petrolio e poi c'è un numero che diminuisce e quanti giorni mancano alla fine di quella risorsa quanti giorni mancano alla fine del petrolio, quanti giorni mancano alla fine del carbone, del metano e così via. Quindi se ho capito bene la domanda, inquadrala se, se non ho capito bene, no. e riusciremo a disporre di energie pulite, alternative, alternative, in tempo, prima che finiscano queste energie fossili che sono ancora preponderanti oggi? È questo? Questa è la domanda? Sì. Allora... Eh, qui io ho scritto insieme a Lorenzo Pinna un libro proprio su questo problema. Eh, anche qui il futuro è sempre incerto perché ci sono valutazioni sulle riserve di petrolio, di metano, che dipendono un po' anche dal tipo di tecnologia di cui si dispone per esempio ci sono dei giacimenti che in passato sono stati utilizzati poco e che possono essere riutilizzati c'era la famosa questione della, eh, dei, dei scisti eh, in Alaska tubilosi, lo shale gas, e così eh, via. che si diceva all'epoca dice per carità quella roba lì non si può utilizzare perché è un disastro ambientale ma gli americani l'hanno fatto e improvvisamente sono diventati indipendenti dal Medio Oriente, perché questa era una cosa... Ecco, quindi c'è un margine di incertezza, che però è difficile da valutare. Il problema che tu poni è importantissimo. Cioè ci sono altre forme energetiche che possono intervenire allora noi sappiamo che il nucleare è stato bandito dall'Italia non in altri paesi il nostro vicino, la Francia ha 56 centrali nucleari tra l'altro vicini anche anche se io non voglio adesso entrare nel problema pro o contro se si guardano i dati viene fuori che su 450 centrali nucleari che esistono nel mondo eh, non c'è mai stato un incidente che abbia fatto danni. Neanche Three Mile Island. Adesso Fukushima, sì, ma non era un incidente, alla centrale. Era uno sì, lo tsunami che provocano ah, cioè centinaia di migliaia di morti. Quindi si mettono in evidenza quelli del corpo. Eh, Chernobyl o Cernobil, io sono stato lì, ho fatto un documentario. Quello non era un incidente. Era un esperimento folle che hanno fatto degli scienziati idioti, che poi sono stati anche condannati per fare una questione, eh, per vedere, fingendo al massimo il sistema. Si poteva ancora intervenire spingendo la tema è saltato tutto. Anche se i tecnici locali dicevano basta, basta, saltavano tutti gli allarmi. No, no, ancora. Quindi, non le centrali nucleari si sono dimostrate molto sicure. Gli, le, le scorie possono trovare delle collocazioni. In, eh, comunque è meglio non farlo, benissimo, non si fa. Ma tu sai che per sempre ci sono degli ecologi, degli ecologisti che sono passati al sostenere il nucleare, proprio perché il nucleare non crea l'effetto serra, e crea, non crea il riscaldamento dell'atmosfera. Ha queste scorie che però si sono dimostrate. Sai, paradossalmente, quando si dice l'energia più pulita è quella idroelettrica, perché lì non fai niente, è la natura che tira su l'acqua con l'evaporazione, riempie i bacini, ci sono le cadute d'acqua e fa girare la ruota, fa tutto lei, la natura non c'è... La... però in Italia 2000 morti, le vaioni. Allora, ogni tecnologia ha delle incertezze. Detto questo, allora, l'idroelettrica non si può sviluppare più di tanto, perché non si può dire anche qui, nelle vostre regioni, togliamo il turismo e mettiamolo le, le d'acqua. Non credo che sia praticabile. E quella dei moti ondosi è molto scarsa. L'energia termica... Lì dentro la Terra c'è una cosa, ma è risultata molto difficile. Forse si risulta, perché è, è una temperatura molto alta e, e ci sono delle questioni di tenuta dei tubi, di, di corrosione, eh, Solare e eolico, arrivando qui in macchina, davvero una. Io ho visto delle grandi pale certo. sulla collina. Sì, vabbè, sì. Allora lì bisogna stare attenti quando si parla di queste cose. Perché quando si dice, beh, ma l'eolico è anche lì, è la natura che ci dà. L'eolico: tu pensi che le più grandi pale, torri alte 100 metri, eh, 100, 105 metri quindi i metri sono 35 piani, un grattacielo con aperture di alari di 70-80 metri di per parte. Ebbene, queste qui producono 5 megawatt. Bene. E, eh, ma cosa vuol dire 5 megawatt? Insomma, alla fine dei conti, tenendo presente il fatto che non, non c'è vento sempre e quindi il, il, il risultato della de, riproduzione è da dividerlo per i giorni eccetera eccetera viene fuori che per fare una centrale o comunque l'equivalente di una centrale da 1000 megawatt che oggi è quella occorrerebbero 5-600 pale eh, torri eoliche di questo tipo. 5-600 per fare una centrale standard. Eh, solo una. E dove le metti? Che poi devono essere distanziate perché si fanno schermo un con l'altro, non funziona più. Insomma, anche l'eolico ha. Ah, perché, per esempio, si dice: eh, ma in Danimarca, eh, in Danimarca, bisogna eh, andare a vedere perché. Danimarca funziona perché loro sono in una regione piena di vento che è quella del, del nord dell'Atlantico e hanno dei fondali bassi perché queste torri devono avere una base piantata dentro i fondali del mare in Italia noi abbiamo i fondali cioè abbiamo vento sul terreno eh, ma abbiamo dei fondali troppo profondi ogni volta ci vuole una torre Eiffel e invece abbiamo dei fondali bassi nell'Adriatico dove c'è poco vento eh, se guardi la mappa dei venti poi vedi che eh, non è che ce ne sia stiamo insomma Leo, il solare il sì. solare sì si possono fare molte cose ma non si fanno comunque anche il solare ai suoi limiti quantitativi certamente man mano ci sono tanti studi si riusciranno a fare tante cose ma non si fanno abbastanza in tempo eh, c'è l'agenzia internazionale dell'energia elettrica dell'energia che dà i dati in proposito forse ci sono anche l'agenzia dell'ONU che si trova a Vienna tu vedi che nel mondo globalmente, perché teniamo presente che l'effetto Serra gira dappertutto, eh? non è una cosa locale, non è il laghetto che tu puoi disinquinare e l'hai pulito. Lì non puoi disinquinare un pezzo di cielo, dopo quello gira, lo vediamo in tutto il mondo. Quindi tu ti prendi gli inquinamenti degli altri. E globalmente queste solare e olico insieme fanno 4-5% in prospettiva dell'energia necessaria. Poi fanno apparire di più perché parlano dell'energia elettrica, ma l'energia elettrica è solo una parte, un terzo dell'energia che si consuma, perché c'è quella del riscaldamento, c'è quella dei trasporti eccetera insomma per farla breve anche lì si deve spingere quanto vuoi ma rimane il 90% metti anche l'80% e chi sono carburanti fossili e si arriva al punto di dire ma ne abbiamo abbastanza con la popolazione che aumenta in queste proporzioni ecco allora c'è una speranza che è energia di fusione nucleare. La fusione nucleare è qualcosa, lo sapete, di completamente diverso dalla fissione nucleare. Gli attuali reattori sono fissione nucleare. Per fare un esempio, è come da un atomo, è come, immagino fosse un salvadanaio pieno di monetine. Lo sbatti per terra, lo spacchi e escono tante monetine radioattive. La fusione nucleare: prendi due monetine e le fondi insieme. Esce un po' di radioattività, ma molto contenuta e facilmente gestibile. Questo il carburante, è illimitato perché lo trovi nell'acqua del mare: è il deuterio che. È una forma isotopo dell'idrogeno. Ecco, ci stanno provando, ci sono due o tre progetti. Adesso quello che va avanti, dove l'Europa è dentro molto attivamente, che si chiama ITER. Che si trova in Francia a Cadarache, ma è un progetto internazionale a cui partecipano europei, Stati Uniti, Giappone, Russia. Quindi, è veramente un progetto globale, planetario. E dovrebbe arrivare in qualche. In qualche in una decina di anni a dei risultati definitivi. Sperimentalmente hanno diciamo, dato la, la fattibilità: ma per fare questa roba devi portare la temperatura a temperatura a delle altezze di milioni di gradi, dove c'è nessun contenitore, nessuna pentola. Che può contenere, fonde tutto, e allora sono dei, dei plasmi. Sì, cercano di contenerli con dei campi magnetici, cioè c'è una parete che non è materiale, fonderebbe se fosse di qualche materiale, yeah. ma è un campo magnetico che tiene unite queste particelle caldissime tra di loro. Allora... E allora, però, quanto tempo ci vorrà? Io, da giovane cronista, 1955. Andai al, eh, alla conferenza dell'atomo della pace a Ginevra, dove intervenne anche Isenauer e si disse: fra 10-20 anni avremo la fusione nucleare. Oggi siamo nel 2020, forse fra 20-30-40 anni. La stessa discorso mio: ho fatto 4-5 pezzi annunciando l'arrivo della fusione nucleare, purtroppo poi non è arrivato. Allora, in conclusione. Ho allungato un po' la risposta, però meritava di farlo. Eh, che quello che possiamo fare. Così, eh? cioè, perché poi eh, si eh, deve infatti, guadagnare un battone: che... Eh, quello che possiamo fare è risparmiare energia, ottimizzare, cioè fare tutte quelle cose che si sa benissimo come fare, ma che non si vogliono fare. A cominciare dalla movimentazione delle case ci sono dimostrazioni che dimostrano degli edifici che tu eh, riscaldi con un fiammifero nel senso che con pochissima energia puoi tenerlo caldo c'è cioè lo scambio di calore con, eh, con le pompe le, di calore una serie sì. di tecnologie che saranno lavori per voi nei ci prossimi anni ma costa, eh, costa guardate come i terremoti eh. terremoti io ricordo che da quando abbiamo iniziato quark nel 1980 abbiamo parlato con i tecnici i quali hanno detto ma se tu metti delle catene come si dice sulle pareti tu ti salvi cioè quello che succede nel terremoto perché c'è gente che muore se guardate il paesaggio dopo un terremoto vedete che le case a meno che sia catastrofico ma le case in cemento armato rimangono quelle che sono cadute sono vecchie case perché sono messe queste, queste, queste pareti quando c'è questa scossa cadono come un castello di carte che arrivano in testa e ti ammazzo ma se tu metti delle catene cioè dei, dei, dei fermi agli angoli cosa, quella, tu alla prima scossa salvi e esci però costa, e non si fa. E poi, allora, Ci lamentiamo poi quando le cose succedono, giusto? Allora, Amedeo, quello che devi fare è rafforzare queste gambe, perché abbiamo capito che eh, sostituire l'auto, no? Almeno, tanto per cominciare con un buon sano movimento fisico, mettiamola così. Facciamo questo momento di premiazione, eh? A questo punto ringraziamo Amedeo che si è sbilanciato. Facciamo la consegna del mattone, dammi pure il microfono. Ci vorrebbe una musica un po' pathos, però, facciamo così. Lo, lo, lo do al, al, al nostro Piero Angela, che lo passa con affetto, ovviamente, <ride> ad Amedeo. Grazie. <ride> grazie, grazie, Amedeo, grazie mille. Bene, io non saprei come proseguire, ecco il, ba il bastone, lo scettro magico del grande Gandalf, chiaramente, che è arrivati a questo punto, è giusto o no? Perché è una figura mitologica, mitologica, e io la domanda ce l'avrei perché, eh, come dire, lui ha detto, eh, perché non bisogna arrivare a 110 anni, ma se andiamo avanti così, ci rivediamo fra 30 anni, eh, con questo figlio. Credo che sia d'accordo. È vero? Allora ragazzi, sì. cominciate a lavorare che gli dobbiamo pagare la pensione ancora per qualche, per qualche anno. No, qual è l'elisir della, della giovinezza? Esiste? Avere due genitori e quattro nonne con buoni geni. Eh, questa, la fibra, no? La, che non è quella digitale. Allora, una piccola osservazione. Eh, io ero rimasto colpito quando ero a Parigi avevo vissuto 9 anni c'era una rubrica di un giornale che era intitolato On a que l'âge de ses artères, si ha l'età delle proprie arterie perché le arterie sono pulite quello già ti assicura un, un buon 50% di salute <ride> e per sapere se sono in buone condizioni bisogna fare un piccolissimo esame qui, alle carotidi, carotidi un, una ecografia che ti dice se sono pulite oppure no. Cioè se il colesterolo sta strozzando. C'è gente che si, se ne rende conto quando c'è cioè, solo più un lume piccolissimo. Tipo, cioè, questo vuol dire che anche altrove non va bene. Quindi, I medici stranamente non ti dicono mai di fare questo esami. Fatelo, beh, voi giovani non ce bisogno, ma a partire da una certa età... Tipo 40? 40. Che io ne ho 40. Ma sì, eh, facciamo, ma facciamo. lo ma facciamolo, sto esami. Eh, diciamo dai 60, eh, eh, va. Un sì, eco sì, Poi, scusa, l'alimentazione è importante. 60. L Esercizio fisico è importante, ma io non lo faccio. Quindi sono peccabile. L'esercizio mentale sì, però. Ecco, quello mi sembra importante. sì. E poi devo dire, ma questo è per, solo perché non fumare, mm -hmm. io ho smesso di fumare a un certo punto, eh, sono puliti adesso. E, Era di moda una volta, no? E, e anche l'alcol, l'alcol fa male. Piero Angelo è totalmente astemio da sempre. Io sono astemio, perché perché ogni ma ogni volta che si virtù, va al ristorante si fa una brutta figura. non mi piace. Ah, mi dà allora... fastidio l'alcol, mi, mi dà mal Di stomaco, eh, allora insomma, essere avrebbe buon senso eh, trasgredire, ma con consapevolezza. Ecco, infatti, qui c'è boh, gente, eh, quindi attenzione. Eh. Quel che <ride> fuma 40 sigarette, se ne fuma una, a no, fumare bisogna smettere perché non ne puoi fare una, ma sia sì, di eh. eh, fumi una, f... però ecco. E sono semplici regole di vita che tu puoi fare, però naturalmente sono i geni. Prima, Piero Binocci cita una cosa molto interessante, di cui si parla poco, ma che nel futuro avrà una grande rilevanza, poi solleverà problemi etici, morali, eccetera. e questa nuova tecnologia, CRISPR, che consente di fare un montaggio I sarti del, del È come in moviola col cucci per cui togli un gene e ne rimette un altro come cambiare un pezzo in una macchina c'è cioè una rodellina consumata ne e se sì, succede questa roba qui e si comincia a poter fare si conosce bene il genoma non perfettamente ma sono studi che vanno avanti rapidamente <ride> E allora lì cambia tutto il volto della medicina, perché non eh, saranno cose semplicissime, però diventa un qualcosa di nuovo, sempre però come toppe, però, però molto della salute dipende no, Nel mangiare, ecco, mangiare anche lì, bisogna no, essere un po', non dico frugali. E come dicevo prima, non abbuffarsi. Io, ecco, io ogni tanto mi abbuffo, eh. però una volta ogni tanto e lo faccio sapendo che mi fa male. Ah. <ride> Quindi adesso usciamo di qua e andiamo a mangiarci uno stinco. Va bene, a questo punto che cosa posso dire? Io vi ringrazio a nome di tutta questa bella tribù, che ormai si può definire tribù, perché è diventato qualcosa di esagerato, no? questo costruire il futuro. Oggi abbiamo dato il primo mattone fisico, è una chiara simbologia di questo costruire insieme. Sì, e... Un piccolo eh. consiglio finale. Sì. Guardate, la mia esperienza di lavoro di tanti anni, ma anche quella di Piero Bianucci, quando voi entrate poi nel mondo del lavoro, eh, non se fate l'impiegato, se vi fate raccomandare, vabbè, questo, eh, ma non parliamo di... Non ma parliamo se di avere, diciamo, riuscire nella vostra professione, essere stimati, ma anche andare avanti nelle carriere, c'è una cosa che oh, qualunque direttore di qualunque azienda ha bisogno di gente in gamba ha bisogno di gente che sappia le cose, che è seria che ha studiato bene ma soprattutto che ha idee che sa adattarsi che, eh, che si impegna a fare bene le cose questa è l'assicurazione la, cioè cercare l'eccellenza eh, io devo dire che nel mio lavoro ho sempre cercato di fare questo con tanta fatica noi queste cose non sono mica talento talento è necessario certo ma come dicevo, Balzac diceva che il genio è lunga pazienza c'è molta fatica cioè, come diceva una parte di eh, traspirazione è, una piccola parte di ispirazione e una grande parte di traspirazione allora per esempio anche nel, nel vostro lavoro avere letto un libro in più eh, passato mezz'ora in più a fare una ricerca non essere soddisfatto di quello che hai fatto ma cercare di fare un po' meglio cioè che diventa un'abitudine una forma per arrivare a fare bene le cose ecco di questo c'è sempre bisogno ci sarà sempre bisogno non è una cosa del passato è una cosa anche più del futuro perché poi fare così bene con tutte queste cose complicate sarà mica facile. Eh, e allora chi è bravo se la caverà. Bene, allora sfrutto il bastone per rialzarmi. Chiedo allora a questi due signori di alzarsi in piedi per prendere questo meritatissimo applauso a Piero Angela e Piero Bianucci. Eccoci qua. Grazie infinite. Grazie, Grazie. Di cuore. Alla prossima. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie Buon futuro. Buon futuro a tutti.